Come dobbiamo comportarci quando siamo attaccati e feriti dall'aggressività altrui? In questi casi noi abbiamo l'impressione che l'altra persona ci voglia distruggere e rendere infelici. Di fatto l'altra persona sta soffrendo tremendamente e attaccandoci sta soltanto tentando di alleviare la propria sofferenza. Quando siamo attaccati soffriamo e pensiamo che se riusciamo a dire qualcosa di forte ferendo a nostra volta l'altro, noi saremmo sollevati dalla nostra sofferenza ma quando noi diciamo qualcosa di più forte all'altra persona con lo scopo di alleviare la nostra sofferenza l'altra persona ci vorrà dire a sua volta qualcosa di ancora più forte per alleviare la propria sofferenza c'è dunque una spirale crescente di rabbia e ognuno lo fa sperando di stare meglio quindi è importante capire quando ci vediamo attaccati violentemente da una persona. È il segno che questa persona sta soffrendo molto e vuole scaricare e alleviare in questo modo la propria sofferenza. Perciò, per favore, non pensate che questa persona stia tentando di distruggervi. Non è corretto pensare questo inspirando io so che questa persona sta soffrendo molto espirando so che questa persona crede di soffrire meno attaccandomi se siete capaci di vedere questo vi sentirete subito meglio e non avrete voglia di contrattaccare